Un saluto da Gerardo Paterna e ben trovato a questo nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi ti porto nel mondo degli affitti a medio e lungo termine e lo faccio con una società importantissima che è Spota Home. In studio con me infatti c'è Gabriele Tagliavia, Country Manager di Spota Home. Ciao Gabriele. Ciao Gerardo, grazie mille per avermi qua oggi. E complimenti per il lavoro che, che state facendo, grazie è molto mille. importante. Grazie mille. Allora partiamo a bomba. Spota Home contro tutti, mm -hmm. ok? Quali sono i punti di forza del vostro modello rispetto a a chi invece fa affitti brevi. Gerardo, grazie mille, questa è una, una domanda molto importante per noi. Ah, diciamo che è importante chiarire che Spote appunto si vuole distaccare da quello che è il mondo degli affitti brevi. Uh, nello specifico, sulla piattaforma di Spot Home uh, noi potremmo gestire soltanto notazioni che hanno un minimo di 30 giorni. Quindi qualsiasi cosa che sia inferiore a quella, a quella durata non viene presa in considerazione. Diciamo che i principali valori differenziali uh, io li rassumerei in due grosse categorie. Da una parte abbiamo gli inquilini, da una parte abbiamo i proprietari. Se pensiamo ai proprietari, uh, sicuramente l'elemento vincente rispetto agli effetti brevi è la marginalità. Spoteome è, è una piattaforma che riesce a garantire delle occupazioni dell'immobile molto più alte rispetto a quelle che fanno in effetti brevi e soprattutto ha dei costi di gestione e di mantenimento molto più bassi perché la rotazione, cioè la, la frequenza con cui gli inquilini entrano e escono dall'appartamento è molto più bassa. Ti okay. Faccio un esempio, parliamo di due prenotazioni in un anno, il che vuol dire che check-in, check-out, gestione check-in, check-out, piuttosto che anche l'usura dell'immobile è molto più bassa. Questo garantisce marginità più elevate. Se invece parliamo al mondo degli inquilini, il grosso, diciamo, il grosso vantaggio, è quello su cui noi cerchiamo di eh, batterci molto, è eh, evitare speculazioni, il che vuol dire che noi lavoriamo con i nostri proprietari affinché i prezzi, che i nostri inquilini sono in grado di vedere sulla piattaforma siano assolutamente in linea con quelli che sono le linee di mercato. Quindi evitiamo eh, no, i classici fenomeni di prezzi spropositati al giorno che poi chiaramente hanno un, un impatto sul, sul, mercato mercati, locale, sul mercato immobiliare certo. perché crescono i prezzi certo. in maniera diciamo non coerente con quello che è poi effettivamente il valore degli immobili. No, assolutamente, questo è un punto interessante perché sul piano sociale sicuramente c'è questa emergenza, che se ne dica. Assolutamente. Eh, ah, Sputteum è attore del PropTech, che ruolo gioca la tecnologia nel vostro business? Sì, questo diciamo che come tutte le realtà nel PropTech la tecnologia è fondamentale, è alla base di quello che noi facciamo, diciamo che all'interno della piattaforma eh, noi utilizziamo la tecnologia in tutti i passaggi è l'obiettivo, il motivo per cui noi facciamo questa attività è proprio per minimizzare il più possibile le interazioni che ci sono tra gli inquilini e i proprietari cioè noi vogliamo dare la possibilità a tutti dal loro, dal proprio telefono ed è quello che succede scaricare l'app e prenotare il proprio appartamento per sei mesi questo è il motivo per cui non ci sono visite, questo è il motivo per cui noi cre abbiamo creato un'infrastruttura un tecnologica di video, 360, realtà virtuale, per permettere all'inquilino di sentirsi proprio a casa nel momento in cui va a, a perficare le nostre proprietà sulla nostra piattaforma. Ed è, diciamo, voglio anche stressare un punto che è legato al fatto... Che Spoteom non ha contratti in essere con nessuno, cioè noi siamo assolutamente viaggiamo e collaboriamo a livello di partnership. Diciamo, Ari, avete sentito parlare recentemente del tema WeWork, Ah certo, sì, sì. Eh, è una, diciamo, Chi esatto. non è Esatto, assolutamente, <ride> eh, ma proprio, proprio per capire come eh, la tecnologia è la base del nostro, del, sì. nostro, del nostro business model, noi non abbiamo nessun tipo di contratto. La piattaforma è lì ed è pronta per essere utilizzata sia dagli inquilini che dei proprietari ed è completamente a disposizione di voi. Ok, parliamo un po' dei proprietari. Allora, eh, la formula Spoteom eh, è... Un business solido per chi ha un immobile da mettere sì. a reddito? Direi che uh, per rispondere a questa domanda vorrei diciamo, distinguere un attimo. cioè ti chiedo se il vino è buono, eh. ecco, se l'oste è il vino è buono. Assolutamente. Vabbè. Diciamo che m, per rispondere a questa domanda vorrei un attimo distinguere tra per tipologie di proprietari, perché ci sono due grandi categorie, ci sono i proprietari privati certo. e ci sono i proprietari diciamo, istituzionali. In entrambi i casi il business è molto solido per una serie di motivi. Il primo è l'occupazione, cioè l'occupazione dell'immobile. Eh, noi raggiungiamo facilmente l'85-86% di occupazione su base annua e questo garantisce una stabilità di rendimento molto eh, ottima per loro. Però poi, nello specifico, grazie al fatto che la tecnologia è a loro disposizione e eh, quindi fa risparmiare tantissimo tempo agli operatori del settore, questo tempo può ritornare nelle loro mani e può essere utilizzato, nel caso di proprietari istituzionali o di property manager, per acquisizioni. Quindi loro possono pensare a espandere il loro business mentre noi ci prendiamo cura della commercializzazione. Se invece parliamo chiaramente di proprietari privati dove eh, c'è meno interesse, eh, banalmente loro recuperano il tempo per fare quello che piace più. Quindi non devono star lì a organizzare le visite con gli inquilini, perdere il tempo, andare, aprire, chiudere facciamo tutto da un, da un telefonino ed è assolutamente vantaggioso per loro. Fantastico. Qual è il profilo immobiliare per l'affitto perfetto? Sì, diciamo che, um, diciamo che ti posso dare una risposta che è un po' prende sia Milano che Roma, che sono le città dove al momento Spoteon opera. È fondamentalmente direi che ci sono due, due di tipologie. Da una parte c'è il più classico affitto a stanze e, e quello diciamo, lo trovi eh, soprattutto in prossimità delle università. Diciamo Chi vuole fare un investimento prende una casa, la trasforma per essere accogliente per gli studenti e quello diciamo, è il massimo dell'investimento. Oppure parliamo di monolocali o bilocali, però lì ci spostiamo attorno a poli di altra natura, quindi a poli eh, corporate, chiamiamoli così. Eh, perché non c'è tanto, tanto appealing per gli studenti, ma è più per Business travel, quindi professionisti piuttosto che professori, piuttosto che nomi digitali che si spostano abbastanza frequentemente hanno bisogno di stare vicino a certi poli corporate, come per esempio aziende piuttosto che headquarters di varia natura. Eh, porterete il vostro sistema anche in altre zone che non siano Milano e Roma? Questa uh, è, un po è un po' sempre la domanda: Sì, che... sì, no, è assolutamente è una domanda da Che correi, faccio? domanda eh, studente molto importante per noi, perché chiaramente, eh, eh, ti do anche un altro, un altro pezzo di informazione, come, come sai, noi abbiamo da poco aperto gli uffici in Italia, uh, perché prima inizialmente Spotecom veniva tutto gestito da Madrid, e il motivo per cui questa scelta è stata fatta è proprio per espandersi, uh, quindi diciamo, io ti vorrei dire, nella seconda metà dell'anno uh, ci sarà un'attività di espansione. In nuove città. Non abbiamo ancora, diciamo, stiamo valutando quali, però sicuramente lo faremo. Ma più capoluoghi regionali, sì, pre presumo? Sì, assolutamente ci iniziamo a spostare su quelli inizialmente. Ok e prevedete anche un'interazione con gli agenti immobiliari? Questo è un ottimo punto, perché per noi l'interazione con gli agenti immobiliari è molto importante in quanto, in quanto permette alla, al marketplace, quindi permette alla nostra piattaforma di espandersi in una maniera scalabile. Eh, perché è chiaro che per quanto grosso possa essere il tuo team, l'approccio di, diciamo, la, la, di commercializzazione o comunque l'approccio la, sales ha comunque delle limitazioni, per scalare hai bisogno di un network certo. e quindi eh, noi stiamo lavorando molto affinché ehm, eh, possiamo chiudere delle partnership con le più grandi, eh, le più grandi franchise eh, di agenti immobiliari. Adesso non, non voglio farti dei nomi, però diciamo, sono abbastanza note quelle con cui stiamo dialogando per avere un accordo in cui c'è un win-win, loro ci fanno un referral e noi condividiamo con loro eh, le revenue che, che, generano, che vengono generate. Possiamo immaginare quindi che Uh, Spot e Home sia in contatto con proprietari che oggi affittano ma che magari domani vogliono vendere e quindi ci può essere un'interazione un po' più cicciosa anche per gli Assolut agenti immobiliari Assolutamente, questo è quello che eh, a loro ha molto interesse certo. um, e ti dirò di più eh, è questo, questo è proprio parte dell'accordo che stiamo sviluppando con okay. loro uh, come ritorno, diciamo, uh, di investimento anche da parte loro e soprattutto uh, adesso che Spodromo sta incominciando a, a, ad affacciarsi al mondo degli investitori istituzionali, quindi parliamo di grossi fondi lì per loro c'è ancora molto più interesse perché chiaramente parliamo di operazioni che spostano milioni di euro ogni volta quindi diventa, diciamo, comincia a diventare un taglio abbastanza notevole Bene. per ciascuna delle Allora proprietari e agenti immobiliari come fanno a contattare Spoteom? Puoi dirlo in casa? Allora no? è molto semplice c'è un'email si chiama ciao-spoteom.com eh, scrivete lì e noi vi ricontatteremo nell'arco di 12 ore. Fantastico, Gabriele grazie per il tuo tempo, grazie ci te, vediamo Gerardo. nei prossimi mesi sicuramente con novità. Assolutamente. importanti. Assolutamente, grazie mille, ciao. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola geradopaterna.com. Alla prossima!